a tutti in questo nuovo video tutorial voglio mostrare come realizzare questo semplicissimo ma caldissimo smanicato che io ho deciso di chiamare smanicato monet. per poterlo realizzare ho utilizzato il nuovo filato in realtà è un filato dell'anno scorso della mistrico filati linea conviene ma quest'anno si sono aggiunti tre colori nuovi questo è uno dei colori nuovi è il colore numero eh, 9 ed è questo fantastico ehm, ehm, sfumato che ha al suo interno il verde l'ottanio e il lila io l'ho adorato su Uh, ogni gomitolo da 250 grammi si, misura, eh, si è misura 220 metri ed è un misto di lana e microfibra per poter realizzare questo smanicato che è una taglia s ma come vedete mi va molto largo io ho utilizzato due di queste cake per una taglia m ve ne occorrono tre e anche per una taglia l voglio farvi vedere un altro dei nuovi colori che mi è arrivato e invece un, un colore dell'anno scorso questo è un colore dell'anno scorso e guardate che meraviglia con queste tonalità del verde mentre questo è un altro di quelle che mi è arrivato che ha invece delle sfumature che vanno da un blu intenso a un bluet a un viola anche questo molto molto carino come vi dicevo quindi questi um, colori di questo filato li trovate tutti disponibili sul mio sito di cui vi lascio il link in descrizione per lavorare io ho utilizzato l'uncinetto del numero 6 realizzare questo smanicato è semplicissimo perché si vanno a realizzare due rettangoli uno avanti e uno indietro dove si mettono lo stesso numero di catenelle e si va a lavorare per lo stesso numero di giri quindi solta non ho fatto la parte più dietro uh, più lunga ma ho preferito farli della stessa misura ho realizzato invece della solita tecnica uh, di lavorare in tondo due pannelli perché così quando sono andata a cucire lateralmente ho potuto dar vita a questi spacchi laterali che danno più movimento alla maglia e mi permettono di inserire la mano da tasca senza dover poi um, fare qui una bozza con il mio um, con, um, con il filato quindi come vedete è molto comodo anche per questo una volta comunque fatti questi due um, um, pezzi e sono due giri che vanno sempre ripetuti anche questi semplicissimi sono andata a cucire quindi qui sulle spalle e qui lateralmente e poi ho ripreso le maglie alte e ho fatto tanti giri di maglie alte fino ad avere un collo da poter rigirare su se stesso questo permette appunto di avere un bel collo rigido ma non troppo, cioè comunque morbido ma si tiene su ed è bello bello caldo quindi per chi non sopporta a volte usare le sciarpe preferisce andare sul sicuro con un bel maglioncino a collo alto questo è l'ideale naturalmente ve lo dico già potete aggiungere le maniche lavorando sempre lo stesso punto però in tondo, in questo caso mi raccomando, anche se siete una taglia S, vi occorre una cake in più. Taglia M, dovreste farcela con tre cake, mentre per una taglia L ve ne occorrono 4 Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncidentare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Inoltre per chi acquisterà il filato per fare questo smanicato il PDF con scritto passo per passo come realizzarlo sarà in omaggio. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro smanicato, io ho deciso di utilizzare uno dei colori nuovi che mi è arrivato del convieno, ossia questo che è il numero 9, perché ha queste splendide sfumature. Però ce ne sono anche bellissimi dell'anno scorso, io vi ricordo che ho usato per poter fare uh, quella sorta di stola, uh, mentre questo è un altro dei colori che sono arrivati nuovi. Allora, uh, per fare il nostro um, smanicato, noi andiamo a realizzare due pannelli, uno per il davanti e uno per il dietro, e lavoreremo con l'uncinetto del numero 6. Per eh, quanto riguarda il multiplo, allora io vi dico già che per ogni eh, pannello monterò 47 catenelle. Um, il, il multiplo che andiamo a lavorare è un multiplo di 3, a cui poi vanno aggiunte 2 catenelle che servono per avere l'inizio eh, del giro uguale alla fine. Quindi mi raccomando, io monterò per ogni rettangolo 47 cm. Qui ho eh, 47 catenelle, qui ho una, un campione. Per una taglia M è andata ad aumentare due motivi in più, per una taglia L 4, massimo 5 motivi in più, non dovete farlo molto più largo rispetto a me perché già il mio è largo, infatti montando 47 catenelle io ho una larghezza di circa uh, 45 catenelle e io solitamente faccio una sorta di 40-42 catenelle, quindi capite che 45 è già molto più largo di quello che mi serve, quindi per questo non dovete fare molti più aumenti rispetto a me, a meno che non vogliate comunque la bella larga a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta scusate mi tiro un po di filo così dopo non devo scocciare ecco prendo il filo salto le prime 3 catenelle e della, della mia delle mie catenelle di base entro nella quarta e vado a fare una maglia alta catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, salto una catenella, entro in quella ancora più indietro e vado a fare una maglia alta e si ricomincia da capo, salto questa volta due catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta catenella di separazione prendo il filo torno indietro entro nella prima catenella che ho saltato e vado a fare una maglia alta devo fare questo per tutto il mio primo giro quindi salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta catenella di separazione torno indietro entro nella prima catenella che ho saltato e vado a fare una maglia alta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 io devo raccontato male Ho fatto una catenella in più ma non è un problema ecco, no, ho fatto bene allora. ok quindi questo è il nostro primo giro ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il nostro secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta sopra la maglia alta e si da capo una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta nella maglia alta successiva ancora maglia alta sopra la maglia alta maglia alta dove ho la catenella di separazione maglia alta nella maglia alta successiva ancora maglia alta nella prima maglia alta Maglia alta nell'archetto di una catenella, maglia alta sopra la maglia alta. Terminiamo il nostro secondo giro entrando nella terza catenella, che è quella della nostra prima maglia alta, perché la prima catenella era quella di base, e abbiamo fatto la nostra ultima maglia alta. Quindi, questi sono i due giri che andiamo sempre a ripetere. Vi faccio rivedere un attimo il primo giro, in quanto abbiamo una base diversa, quindi andiamo a fare... 3 catenelle che sono la prima maglia alta, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, torniamo indietro, entriamo nella prima e facciamo una maglia alta. E si ricomincia, si saltano due, si entra nella terza e si fa la maglia alta. Catenella di separazione, si torna indietro, si entra nella prima maglia alta saltata e si fa una maglia alta. Quindi adesso continuerò a lavorare il mio eh, primo pezzo, vi dirò quante volte ho ripetuto questi due giri, vi ricordo che ho montato 47 catenelle e andremo a vedere um, poi come, eh, una volta fatto, quante volte ho fatto il, questi due giri, andrò a fare il secondo pannello e poi li andremo a unire insieme e alla fine andremo a fare poi il collo intorno al nostro eh, smanicato allora ho terminato il rettangolo e io ho ripetuto i due giri per un totale di 13 volte e come lunghezza per me va bene adesso andrò a fare anche il secondo rettangolo e poi vedremo come andare a cucire insieme ecco qui ho terminato anche il secondo rettangolo adesso come vi ho detto dobbiamo andare a cucire insieme e io vi dirò già che cucirò per almeno 5, 10 cm dall'esterno verso l'interno o forse anche 7 un po di meno l'importante è lasciare il collo aperto e li cucerò lateralmente per cucire lateralmente io sotto lascerò liberi due eh, motivi sia avanti che dietro in modo tale da creare uno spacco sia da questo lato che da quest'altro lato e cucirò insieme a salire lasciando uno scalfo di almeno 15 16 cm penso più 15 sì, lascio 15 cm qui andrò a cucire fino ad arrivare a lasciare liberi gli ultimi due eh, motivi sia avanti che dietro e farò naturalmente la stessa cosa anche da quest'altro lato allora, come vi ho detto, io qui sulle spalle sono andata a cucire 10 cm e alla fine ho fatto un collo alto andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, per questo non ve l'ho fatto vedere, proprio perché ho fatto solamente una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta dove ho la cucitura e ho fatto questo giro uh, di maglie alte per 7 volte per avere un bel collo alto alto in modo tale da poterlo piegare su se stesso. Uh, a questo punto quindi ho finito. Ah sì, come vi ho detto qui ho cucito giù e su cioè da qui a qui lasciando qui circa 14 centimetri anzi no 15 centimetri alla fine sia da questa parte che da quest'altro lato quindi il mio smanicato è terminato naturalmente voglio dirvelo subito se volete aggiungere le maniche potete farlo andate a lavorare in tondo potete usare lo stesso punto che avete usato qui per la maglia oppure fare lo stesso punto per il collo quindi semplici giri dei maglie alte